A Tokyo, fuori Mertense e Putin cadono le ultime teste di serie. Battute finali al Japan Women's Open Tennis. Sul veloce di Tokyo, sorprese a getto continuo, cadono infatti anche le ultime due teste di serie. I quarti di finale sono fatali ad Elise Mertense e Julia putin La Belga cede in modo piuttosto netto alla Msciale. Nel parziale iniziale c'è maggiore equilibrio, ma Elise paga la scarsa resa con la seconda di servizio e non riesce a cogliere tre opportunità. L'Amsciale strappa il set e allunga poi nel secondo. Terzo successo per l'americana: alle spalle le vittorie con Sorribe Stormo e Kovinic, e approdo in semifinale. La Putin Tseva invece trova disco rosso con la connazionale Diaz. Sesto match per la Diaz, tre turni di qualificazione prima dell'accesso nel Minecraft. Zarina fatica al servizio nel set d'apertura, perde tre volte la battuta ed inizia in ritardo. Sotto 46, cambia marcia. Pallina la mano diventa ingiocabile. Non offre alcuna palla break per 2-7 ed incrina le certezze della più quotata rivale. 61-63 e urlo liberatorio. Stupisce anche il passaggio a vuoto della Kronik, reduce da due affermazioni ampie con date e rische. La serba si ferma al cospetto della padrona di casa Miyukato, altra giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La nipponica, annulla 5 palle break, difende il fortino e vola verso una prestigiosa semifinale. Unora e 11, 61-63. Mshale, Mertens 64-61. Dias, Tseva 46-61-63. Kato, Kunik 61-64.